Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare la Libertà. Eccoci di nuovo con Laura Gurrado. Arriè, eccomi, ciao a tutti. Che, come abbiamo già visto nella puntata precedente, diciamo così, abbiamo parlato dell'idratazione delle corde vocali e abbiamo già visto l'idratazione a freddo sì. e oggi vediamo l'idratazione a caldo. Dopo la sigla. Canta, canta, canta libertà Bene, Lauri, <ride> Mario, <ride> come abbiamo visto nella scorsa puntata, se non l'avete guardata eh, vi lascerò il link in descrizione, ma è subito quella che è uscita la settimana scorsa, abbiamo parlato dell'idratazione delle corde vocali e quindi l'importanza di farla giornalmente, sì. eccetera, eccetera però c'è sia l'idratazione a freddo, come abbiamo già visto, e sia quella a caldo. Perché c'è questa differenza? Quali sono i vantaggi magari di una piuttosto che dell'altra? Ah, sicuramente tutte e due sono vantaggiose. Quella a freddo è più a portata di mano e va bene sempre, in okay. qualsiasi situazione, in qualsiasi... Eh, luogo, ah. invece quella, quella a caldo è un po' più ehm, curativa, soprattutto se abbiamo una situazione di congestione nasale ah. oltre che un discorso di ehm, idratazione delle, delle corde. Sì. Quello che dobbiamo sfruttare eh, più di tutto sono i eh, vapori, quindi non ehm, avvicinarci al, all'acqua calda, quindi a questi vapori mh, bollenti, ma più che altro usufruire ecco, come. Adesso sta venendo di questa, diciamo, di, questo, nebulosa. di questa nebulosa, <ride> okay. che è un po' come un bagno turco, ah, eh? possiamo sì. definirlo così. Sì. E eh, questo apparecchietto qua che cos'è? Questo è un vaporizzatore, sì. eh, c'è cioè okay. il metodo classico, i sì. eh, fumigi. così che, che, e con, con la pentola dell'acqua, esatto. io ho già fatto una puntata che... Uh, insomma, si, si trattava di quando bisogna cantare se si è raffreddati, quindi consigliavo di fare i vapori. Vi lascerò il link anche di quella puntata in descrizione, così potete guardare come fare i vapori con l'acqua calda riscaldata. Però questo metodo invece ha un vaporizzatore. Sì, questo metodo prevede solamente dell'acqua, chiaramente Acqua. fredda, eh, okay. che va inserita, adesso lo faccio, non si dovrebbe fare mentre è in funzione, che va inserita in questo piccolo serbatoio sì, e eh, struco il bottone. e mi esce dopo qualche secondo magicamente questo, questo vapore. Questo Ci sono sì. vaporizzatori anche più piccoli che sono tascabili e chiaramente, guarda, anche per la cura de della belezza. <ride> ah, si respira dal naso, ah, dalla bocca, da tutte e due. Quindi apro bocca okay. e, e quindi le mangio. narici le, le, le metto su questo vapore. Bella e la sensazione. È bella. È Molto sì. bella la sensazione. Riscaldate. Quindi se siamo raffreddati proprio il top. È proprio il top. Eh? Proprio il top. Mm, questa metodologia è un po' soggettiva, nel senso c'è chi ne trae beneficio o comunque sì, beneficio a livello anche vocale e chi magari preferisce quella a freddo, okay. però questa è a discrezione appunto della puoi sì. continuare, puoi Ma continuare <ride> e questa va fatta sì. soprattutto, immagino la sera prima di andare a letto, almeno credo. Non so se sì, è più sì, indicata sì. piuttosto uh, che... magari la, la mattina anche, okay. e la sera prima di andare a dormire, ah, cioè okay. i momenti in cui sono a casa tranquillo okay. e quindi. Non prima sicuramente di un'esibizione, di un ah, perché okay. questo potrebbe, come dicevo prima, dare, dare noia. Ah, ok, rilassa magari troppo la corda e non funziona, mm, si riscalda troppo. Esattamente, perché l'acqua è calda. Ah, ok. Invece l'idratazione al freddo va sempre bene. Va sempre Ci con sono va... soltanto. Esatto, soltanto, sì, soltanto. Sì, okay. sì. Ci sono anche vaporizzatori più piccoli sì. che io posso portare addirittura in treno, eh, in aereo, ah, okay. eh, e Io. Quindi sono più tascabili tra le Sono più tascabili, <ride> sì. sì, solamente acqua ah, perché ecco. poi ci sono i suffumigi invece, come, sì, come abbiamo consigliato, come consigliato. Già, in sì. qui, da fare la non Qui spira. non si, non, eh, sì, non non si, si introdurne niente, assolutamente <ride> okay. né bicarbonato e né erbe curative di nessun tipo, solo acqua. Ottimo. Quindi questo si acquista ovunque, ovunque. sia online, sia sì, nei sì. negozi di diciamo. Assolutamente okay. sì. Benissimo, quindi tutto qua. tutto qua. È il sistema diciamo che ci permette di idratare le corde a caldo sì. e lo facciamo, anche questo possiamo farlo giornalmente, magari la sera mentre guardiamo un film, ascoltiamo un po' di musica, ci mettiamo questo vapore e ci dà questo beneficio. Benissimo. Sì. Bene, Come grazie bene. Laura. Grazie a te Mario. Vi ricordo che lei è una cantante professionista, eh? seguitela. <ride> okay? Come dire, cioè, Laura Gurrado, cercate e sì. troverete, insomma, vedrete insomma, come canta bene questa ragazza. E quindi grazie, grazie per essere stata con noi grazie a te. e ci vediamo grazie a voi. alla prossima. Alla prossima, ciao! ciao.